Mettici un titoletto. Ok, dovremmo, dovremmo essere già in diretta. Vediamo se trasformo Italia. Sì, ci siamo, ti vedo, vi vedo. Bene, siamo online. Grazie a Ramon Mantovani di aver accettato l'invito a fare un po' una chiacchierata tra di noi sui rapporti che ci sono tra la Spagna, la sinistra la spagnola e l'Italia. Qual è la dimensione diciamo, della politica adesso in Spagna? Quali sono le condizioni? di un governo che eh, vede anche la partecipazione della sinistra radicale alle scelte appunto, alle politiche eh, del governo spagnolo e insomma in generale qual è l'idea che ha Ramon sull'impegno impegno diciamo, del governo nella situazione attuale che è molto simile a quella che viviamo anche noi in Italia sulla, con la pandemia, con eh, lo stato di crisi e con una ripresa de, eh, dell'impegno del piano nazionale di resilienza che anche in Spagna vedrà il flusso di ingenti eh, quantità di denaro da parte dell'Europa, da, da parte di tutti noi. Quindi, a lui la prima domanda è un po racconto qual è la condizione diciamo della, de, della sinistra in spagna e come stiamo affrontando le cose bene in spagna non, non siamo né nel paradiso né nell'inferno nel senso che la situazione è interessante molto interessante è molto al di sotto delle aspettative che c'erano qualche anno fa con la nascita di Podemos e con il grande movimento degli, degli indignati e i grandi movimenti sociali che lo hanno accompagnato, però eh, per motivi diciamo, di aritmetica parlamentare, il Partito Socialista Operaio Spagnolo ha dovuto, o torto collo, accettare di formare un, un governo di coalizione con... Podemos e con Izquierda Unida, riuniti con altre forze minori in un'organizzazione, in una lista, in una coalizione che si chiama Unidas Podemos. Ora, non sto a raccontarvi molte cose che sapete già cosa è successo in Catalogna, cosa è successo con il re, che è il re emerito che è scappato, che è sotto inquisizione, insomma. Ci sono tanti, tanti fatti che sono successi e che hanno determinato eh, novità nella politica spagnola. Ma io mi atterrei alla questione principale, e cioè questo governo, questo governo ha una politica in grado di cambiare il corso delle cose? Io dico che può averla, può averla perché ancora i nodi più grossi non sono venuti al pettine. Ci sono molte cose positive, ovviamente, i diritti civili l'eutanasia, eccetera. Ci sono cose, eh, diciamo così, che sono state permesse dall'emergenza dell'epidemia, perché eh, la cassa integrazione che verrà adesso prorogata fino a gennaio dell'anno che viene, eh, il reddito di cittadinanza, eh, insomma, diverse spese che sono state fatte. Eh, al contrario di quello che si è fatto con la scorsa crisi per sostenere almeno parzialmente le classi subalterne, sono state cose importanti, che sono state svolte politiche nella politica spagnola, soprattutto dopo l'orda neoliberista del Partito Popolare e anche del Partito Socialista Europeo Spagnolo degli anni 2000 e anche quello precedente. Quindi, eh, ci sono delle ottime prospettive se, se, sempre se il Partito Socialista Opereo Spagnolo non sceglierà di far cadere il governo, lui non accettando eh, di applicare sia quello che ha scritto nel programma di governo con Podemos e con Izquierda Unida, sia eh, non negoziando con le forze di sinistra radicale eh, basche e catalana che lo hanno sostenuto, che gli hanno dato la per, la, i voti sufficienti ad essere, ad essere in carica, che hanno votato il, il bilancio l'anno scorso e che naturalmente pongono condizioni, in gran parte condizioni di natura politico-sociale che sono analoghe, se non identiche, a quelle che pone anche eh, Unidas Podemos e Unita. Dico che dipende dal PSOE per un motivo perché Ipso è un partito eh, liberale, liberista, eh, social liberista, molto avanzato sui diritti civili, ma liberista, come tutti gli altri partiti socialisti e socialdemocratici europei, e però eh, è anche un partito che ha dei, delle connessioni strutturali con il sistema di potere, non è che lo è solo per vocazione. No, è perché è una parte dell'organizzazione dell'oligarchia economica spagnola basti pensare al fatto che adesso uno dei problemi più scottanti che c'è il governo in mano è il costo dell'elettricità e non so quanti dirigenti socialisti una volta finiti, finito il loro mandato come ministro a cominciare da Felipe González, eh, sono passati ai consigli di amministrazione delle aziende elettriche che hanno privatizzato tutto e che hanno fatto tutto. Quindi abbiamo un sistema di potere che naturalmente sta, eh, sta innervosendosi per eh, le politiche che sono state portate avanti da parte eh, del governo, perché è costretto dalle circostanze che ho appena detto. Rimangono due questioni importantissime. La prima è la questione delle abitazioni, cioè della eh, regolamentazione degli affitti, che è una rivendicazione di Unidas Podemos, è una rivendicazione di Bildu, è una rivendicazione della sinistra indipendentista catalana, anzi anche della destra catalana perché il governo indipendentista catalano ha approvato una legge insieme con l'attiva partecipazione del movimento contro gli sfratti, che in Spagna, sapete, è potentissimo, ha impedito in, in, in una decina d'anni circa 100.000 sfratti, non 3 o 4, 100.000, ed è un movimento molto potente. E comunque il governo catalano ha, ha varato una legge che è tuttora in vigore eh, in Catalogna che regolamenta gli affitti insieme alla, alla PA, al Movimento contro gli Sfratti e ai Sindacati degli Inquilini. Ovviamente è, è, è passibile di essere, di essere annullata dalla dal Corte Costituzionale, che come al solito sul ricorso eh, eh, si pronuncerà e dirà che eh, non è competenza della, della comunità autonoma e così via. Insomma, il, il PSOE, sebbene ci sia scritto sul programma di governo che bisogna regolamentare gli affitti, il PSOE vuole solo fare, eh, anzi un regalo ai, agli speculatori e cioè eh, fargli agevolazioni fiscali in modo tale che loro eh, mettano sul mercato eh, le case in affitto. Ovviamente questo ha fatto incazzare tutti i movimenti sociali, ha fatto incazzare... Eh, tutta la sinistra spagnola e catalana e basca e anche galiziana, gallega, e, e questo è diventato un nodo che è ancora irrisolto, perché fino adesso eh, avrebbe dovuto essere già operativo nel, nella, nella pratica di governo, invece non si è ancora raggiunto un accordo per farlo. E questa è la prima questione. La seconda questione, verrà più avanti questo nodo, è la questione delle pensioni. Cose positive invece stanno succedendo su altri, eh, su altri versanti. Eh, per esempio il salario, ma qui c'è anche lo zampino della ministra del lavoro, che adesso è diventata vicepresidente del governo, che è comunista del Partito Comunista di Schier Unida, eh, Yolanda Diaz, eh, perché eh, è riuscita a far sì che il governo vari un ulteriore eh, aumento del salario minimo interprofessionale di poco ma per, per stare dentro un trend che è aumentato già di 200 euro circa negli ultimi tre anni e per portarlo poi alla media eh, al 60% della media eh, dei salari spagnoli ci vogliono ancora circa 150 euro se non erro eh? per parlare di un salario minimo di 1120, una roba così il governo ha varato testé pochi giorni fa eh, questo eh, ulteriore aumento, questa volta però senza l'accordo della Confindustria, cioè del, della patronale, si chiama la Confindustria, la quale eh, si è presentata al tavolo con i sindacati, il governo dicendo che non si doveva eh, aumentare il salario minimo neanche di un, di un euro. E, e così è entrata e così è uscita. Però questa volta il governo se ne è fottuto e ha fatto l'aumento eh, del salario. Come vedete, quindi, stiamo in una situazione di, eh, di interlocuzione ancora. Io non sono molto ottimista, francamente, conoscendo la, eh, la grandezza del, degli interessi che si stanno per toccare e conoscendo, almeno indirettamente, mica li conosco personalmente, però conoscendo i dirigenti del Partito Socialista Operaio Spagnolo, che sono molto bravi quando sono all'opposizione a promettere Mario e Monti, ma che poi eh, si sono sempre, sempre, sempre ultra adeguati ai diktat della Troica, dell'Unione Europea e soprattutto agli interessi di, quelli che qui, di quello che qui si chiama l'Ibex 36, cioè il listino delle 36 aziende quotate in borsa in Spagna più potenti. Poi se volete parliamo meglio dello stato della sinistra spagnola perché qui ho parlato solo del governo intanto grazie non, non ti ho presentato perché molti diciamo di quelli che seguono transform e siamo anche in diretta con la pagina facebook di rifondazione comunista sanno che ramon sì. eh, è diciamo, una, colonna, una colonna storica <ride> del nostro terrorista <ride> No, non è vero, sei stato un, un pilastro per, soprattutto per i rapporti con l'estero, per il Fondazione Comunista e, e insomma, adesso vivi a Barcellona e quindi hai la possibilità di un racconto dall'interno diciamo, di questa storia. Siamo e un parlamentare, però è Vabbè, certo. E con noi abbiamo, come avete sentito, anche altri ospiti. Abbiamo alcuni membri della redazione di Transform, a cui cedo subito la parola, a cominciare da Riccardo Rifici. E con noi anche c'è Roberto Musacchio e Franco Ferrari. E che, che diciamo, alternativamente porremo delle questioni. Prego, Riccardo: Sì, <coughs> ma è la crisi climatica ha reso ormai indiscutibile la questione ambientale, tanto che molti, molti personaggi e anche molte forze politiche, non necessariamente di sinistra, si dichiarano ormai ambientalisti, anche se non hanno mai messo in discussione il modello economico liberista. Ecco, mi piacerebbe capire se, secondo te, se in Spagna e anche nel resto d'Europa, per quello che tu conosci, eh, questa questione, la questione ambientale, è veramente entrata, diciamo, nel patrimonio genetico della sinistra, se davvero può diventare una questione, diciamo, non una questione collaterale, messa lì, per esempio, nelle tesi di fondazione, c'è un capitolo su questa questione ambientale, ma se è diventata una questione strutturale che attraversa trasversalmente tutte le questioni, per poter fare, diciamo, attuare e mettere in atto un modello di cambiamento. Io penso di sì, penso che per la Spagna si possa dire questo, sia sulla questione ambientale sia sul femminismo. Sono eh, due elementi, ma io adesso parlerò ovviamente della questione ambientale, che sono, eh, si possono veramente considerare come eh, strutturalmente al centro dell'elaborazione e anche della pratica politica delle organizzazioni della sinistra, chiamiamola radicale, alternativa, eh, e così via. E certamente il PSOE eh, a parole lo è ambientalista, ma nei fatti non, non molto, anzi spesso per niente. Perché dico questo? Eh, è anche per questo che non esiste un partito verde in Spagna che abbia un, un peso né elettorale né politico, perché eh, in Schierda Unida storicamente è sempre stata una forza ambientalista. E questo è un paese nel quale eh, il difetto di avere un, un, un sistema politico di fatto bipartitico con un terzo incomodo che è sempre stato penalizzato alle elezioni dallo stesso sistema elettorale, parlo di schermo e dei comunisti sostanzialmente, eh, ha, ha dovuto mh, supplire a questa assenza di, di possibilità nelle istituzioni di, di pesare ha dovuto insomma, supplire a questo organizzando grandi movimenti sociali e questo è un, è un elemento importante da capire per la, per la realtà spagnola e gran parte di questi movimenti sociali sono stati di natura ambientalista. Adesso non, non stiamo a ricordare, per fare solo un esempio, quando ci fu il famoso disastro in Galizia eh, che ci fu la marea nera di petrolio, eccetera. infatti tutti i movimenti sociali da allora si chiamano la marea, perché il movimento che protestò contro quella roba lì, eh, diciamo, divenne egemone come concezione di partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali alla politica attraverso i movimenti sociali, attraverso il conflitto sociale. Eh, possiamo fare un esempio che è molto all'ordine del giorno e che mi, mi permette di dire una cosa eh, forse, forse meno positiva ecco, sulla questione ambientale. C'è in atto uno scontro furibondo dentro il governo nazionale spagnolo, dentro eh, il governo catalano e dentro il governo della città di Barcellona sull'ampliamento dell'aeroporto sull'ampliamento dell'aeroporto perché insisterebbe su una, su una cosa protetta dal, una punto, di vista, dal europeo, punto di vista sì, naturale è? è una zona di rilevanza ambientale europea, europea. europea. Sì. Sì. sì, però diciamo anche che è una, è una cosa molto piccola eh. non stiamo parlando di, del delta dell'Ebro o del delta del Po stiamo parlando di poco, molto poco. ma comunque eh, il problema in realtà non è eh, solo questo, il problema è il futuro se si vuole puntare sul turismo di massa low cost eh, ed industrializzare ulteriormente la Catalogna, oh, e quindi c'è bisogno di un aeroporto eh, più grande no? e di più traghetti o per meglio dire traghetti, navi da crociera e così via che inquinano enormemente oppure se si vuole contenere questo fenomeno, almeno fermarlo eh, e qualificarlo e reindustrializzare e puntare su altri settori eh, produttivi. E questo è lo scontro che c'è, è chiaro? E, questo, e su questo scontro sono divisi tutti e due i governi, perché la destra indipendentista catalana sarebbe propensa a fare questa roba. qua. Eh, Scherra Repubblicana no, e così il governo spagnolo ha preso la palla in balza e ha detto vabbè, allora di questo progetto non se ne fa niente. Un miliardo e settecento milioni di euro ve li scordate e noi ce li teniamo noi li spenderemo nel resto della Spagna. E questo ha aperto un cataclisma. Perché dico questa cosa? Perché questa cosa eh, è stata accompagnata intanto da una grande manifestazione il sabato scorso che c'erano circa 80-90 mila persone in piazza che sotto la pandemia non è una cosa da poco. E eh, perché tutte le organizzazioni sociali che sono molte che si sono schierate apertamente contro questa cosa qua hanno invocato più una critica del modello di sviluppo che non la protezione eh, biologica della, della cosa naturale e la, il, diciamo che il 90% dell'argomento è consistito in questo e questo è un segno importante e lo stesso dicasi per i partiti di, di sinistra che hanno fatto questa cosa, a cominciare dal, dai comuns, da, dalla sindaca Colau, eh, che però eh, ha il governo diviso a metà perché i socialisti che stanno in giunta eh, con lei sono invece ultra favorevoli, non favorevoli, ultra favorevoli a questa cosa. E introduco l'elemento un po' discutibile e problematico. La giunta di sinistra di Barcellona sta facendo un grandico ha fatto cose ottime, scontri durissimi con eh, l'azienda dell'acqua, che è privata da sempre, e non è che è stata privatizzata da poco, è sempre stata privata, e che eh, la città voleva, voleva recuperare, no? dal punto di vista recuperare, voleva eh, nazionalizzare. Diciamo. Ecco, va bene. Non ce l'ha fatta, ma lo scontro è stato portentoso, scontro con le distributrici dell'energia elettrica, scontro scontro con i poteri forti, scontro con, con multe milionarie a, a Airbnb eh, per, per, la, per la gentrificazione, per, per la speculazione immobiliare, tutte queste cose sono state fatte, sono state ottime, ma ci sono cose che perché non sono di competenza del comune e non sono alla portata dei movimenti sociali, e non sono aggredibili. E allora, se è vero che c'è stato questo scontro, lo scontro è stato perso in realtà su molte di queste cose e invece fila, fila liscia la eh, ristrutturazione della città da un punto di vista ambientale per ridurre il traffico, ridurre, come si, chiama, come si dice, l'inquinamento, per eh, pacificare, si dice qui, le strade, cioè renderle più vivibili sia perché ci sono meno macchine ma perché vengono attrezzate con le piste ciclabili, con sono cose ottime, meravigliose, peccato che se non si mette mano alla speculazione immobiliare, eccetera, sarà una città pulita, verde, meravigliosa per i ricchi, e le classi popolari dovranno... Eh, eh, Vivere peggio perché poi se fra pochi mesi molti veicoli antichi non potranno più entrare a Barcellona, già adesso, eh, ma questi sono antichissimi, e negli ultimi vent'anni sono state espulse le classi popolari e in assenza degli investimenti dello Stato spagnolo che non fa sui treni di competenza dello Stato spagnolo, che si rifiuta di dare in gestione alla, alla comunità catalana, e la gente dovrà per forza pigliare la macchina, e sarà un ulteriore, e dovrà pagare magari per entrare in città o, o comprarsi una macchina nuova perché quella vecchia non gliela fa, insomma, gli fanno la vita impossibile, no? è chiaro? E quindi si rischia che con le migliori intenzioni, mettiamola così, forse con un certo grado di ingenuità, o di sottovalutazione degli elementi strutturali, che una cosa è stare all'opposizione dai movimenti sociali, e dire adesso andiamo al governo faremo tutto noi. E invece sembra che quando sei al governo ci siano cose che decide la Commissione europea, altre che decide il governo spagnolo, altre che decide il governo catalano, e tu il comune e non puoi. E questo diventerà un problema per i comuni, ovviamente. Un problema serio perché si comincia a, a, a tagliare l'erba sotto i piedi no? eh, alla, alla, alla forza politica che governa nelle classi subalterne, nelle classi popolari e questo è un problema che se non capiscono eh, insomma, presto darà un frutto negativo. Grazie Ramon, Franco, Ferrari. Sempre... Sì, ma io volevo provare... A, a, a ragionare un po' sulla dimensione europea, perché eh, la Spagna è stata un po' un punto di riferimento soprattutto per l'esperienza di Podemos, che è stato diciamo, un tentativo di proporre una strategia cosiddetta di populismo di sinistra, che ha poi trovato anche degli altri sostenitori e seguaci. In altri paesi, ma quello che mi sembra anche vedendo poi in queste settimane ci sono anche appuntamenti elettorali anche diversi, si vota in Germania domenica dove la link è un po' in difficoltà, eh, si è votato in Norvegia dove la sinistra è divisa ma dinamica, eh, si vota in Islanda che è una realtà molto particolare ma anche lì c'è una sinistra attiva, ci sarà la Francia l'anno prossimo, insomma c'è stato il Portogallo dove la sinistra anche divisa ha avuto un ruolo Ecco, mi sembra di poter dire che c'è una sinistra alternativa radicale che di vita... ha dato segni di eh, vitalità, eh, però si trova di fronte, mi sembra, a un... diversi problemi. Eh, uno di questi è il rapporto che tende a venire fuori con la socialdemocrazia, eh, perché poi alla fine quando ci si pone il problema del governo, lì si finisce e eh, in qualche paese la socialdemocrazia ha adottato una retorica un pochino più di sinistra, eh, aumentare le tasse ai ricchi, eh, aumentare il salario minimo per dire in Germania, ma era così anche in, in Norvegia, però fino a che punto in realtà questi cambiamenti retorici sono spostamenti politici oppure sono solo elementi elettorali. Quindi questo è un aspetto. Ci sono esperienze anche di governo, ma si scontrano queste difficoltà. E l'altro è la dimensione proprio dell'Europa come Unione Europea, in cui le classi dominanti, insomma la Francia e la Germania, andranno a dover ridefinire una prospettiva eh, anche in un contesto mondiale che è molto modificato, ma rispetto alla quale mi sembra la sinistra alternativa Fa fatica e forse già un eufemismo, come dire, a esprimere un orientamento comune. Ecco, volevo chiederti un po' eh, come, come la vedi questa dimensione più continentale. Guarda, io su questo mi spiace, ma sono molto pessimista. Perché io penso che in tutta Europa non ci sia la consapevolezza di che cos'è la sconfitta che abbiamo subito e che ci sia in un paese ora. E in un paese domani e in un altro dopodomani l'illusione che con un escamotage con un successo elettorale perché c'è il leader o perché abbiamo inventato una nuova formula come quella neopopulista di podemos o con un modo o con un altro riusciamo a risalire la china e a cambiare la realtà io penso che questo sia impossibile impossibile perché la eh, struttura economica, finanziaria e di potere sfugge totalmente totalmente alla, alla dimensione nazionale della politica. Finché non ci sarà una consapevolezza di questa cosa e non ci sarà, per dirla, come si diceva un tempo, l'Europa buona ci sarà il giorno che ci sarà uno sciopero generale europeo o che ci sarà una lotta portata avanti contemporaneamente in tutti i paesi sullo stesso problema. Questo non c'è stato e non c'è e non si vede all'orizzonte e quindi sono pessimista su, su questo perché se non si aggredisce il nemico dov'è e si, ci si limita a sperare di poter eh, amministrare le conseguenze di cose che non poi contribuire a decidere né in positivo né evitandole in negativo, è evidente che sei destinato a un'altalena che va fra il successo, la delusione, l'insuccesso e riproviamoci, come è successo in molti paesi. Eh? Perché anche adesso parlavamo della Spagna, ma in Spagna Podemos è nato e stava nei sondaggi eh, per essere il primo partito. No? E' certo che è facile fare questo con un leader che è televisivo prima di diventare leader politico, è facile in un momento di grandi movimenti sociali no? che, hanno, eh, che hanno sfondato nell'opinione pubblica e che avevano la simpatia dell'opinione pubblica e ci puoi mettere la teoria che vuoi di Laclau o di chi vuoi, ma comunque il fenomeno è descrivibile così come l'ho descritto io, né più né meno. E si pensava che Podemos avrebbe vinto e eh, sarebbe diventato il primo partito. E non solo non è stato vero, eh, ma eh, possiamo pur dire che Podemos oggi eh, occupa lo spazio politico che storicamente hanno occupa, ha occupato Ischerda Unido con il partito comunista. Può esserci un decimo in più, un, decimo, un punto in più, un punto in meno. Se non era il 12, era il 13, se non era l'11 era il 10, ma siamo lì. E ovviamente una volta che tu devi porti il problema del governo, perché a quello non puoi sfuggire, in positivo e in negativo, il problema esiste, perché se ti presenti alle elezioni in Parlamento e in sistemi politici nei quali il presidenzialismo, anche se non c'è nella legge, ma però è diventato strisciante di fatto, e la gente vota per vedere chi vince e chi governa, no? E tu ti devi porre questo problema, in Italia l'abbiamo visto, noi ce lo siamo posti in tutti i modi, in tutti, in tutti i modi possibili. Il risultato è sempre stato che siamo stati sconfitti e abbiamo pagato dei prezzi salatissimi. Temo che succeda anche qua e che succederà in Francia con Mélenchon e che è, successo, è già successo con la Link, come tu hai detto, adesso è in crisi, ma solo tre, anni fa, se, tre o quattro anni fa sembrava che la Link fosse... Eh, in procinto di fare il salto di qualità io penso che il problema sia, quello, sia molto più profondo, molto più strutturale e che le questioni che attengono al governo, alle elezioni poi dipende dai sistemi elettorali e così via, siano mere questioni tattiche, invece la sinistra tutta noi compresi tutti tendono a vedere le questioni elettorali e tattiche interne alla logica del quadro politico come questioni identitarie, come questioni che attengono alla natura della tua forza politica. Per cui se fai l'alleanza con il PD in una comune, vuol dire che sei, sei andato dall'altra parte della barricata. Oppure che, che se non fai l'alleanza con il PD, sei diventato una setta religiosa. Non so se è chiaro. E questo lo si comincia a vedere dappertutto, anche nel resto d'Europa, penso io. Certo, io adesso non dispongo dei. dei dei, delle relazioni e degli incontri e delle pratiche che avevo quando mi occupavo di questo però qualcosa seguo e a me pare che il problema centrale sia questo dopodiché in ogni paese troveremo cose interessantissime in Portogallo è interessante tutto quello che è successo sia per quello che ha fatto il partito socialista sia per quello che hanno fatto il blocco di schierda e il partito comunista portoghese eh, abbiamo visto cosa è successo in Grecia no? in Italia, in Spagna e in Francia, invece che porsi il problema di che cazzo è successo in Grecia veramente, eh, si sono messi a dire, ah, per sé, quello è un traditore, ha sbagliato, no, quell'altro, come se la questione fosse risolvibile dal governo greco. E eh, non era risolvibile. Il, il ricatto, o, salti, o mangi la minestra, o salti dalla finestra, cioè se tu non accetti il diktat, Domani mattina voi uscite dall'euro perché l'Unione Europea si può permettere tranquillamente che voi usciate dall'euro, avete il, il prodotto interno lordo che non, ci, non, non incide su nulla, quindi volete uscire dall'euro, uscite dall'euro e, e la mattina dopo se tu hai 100, 100 euro in, in banca ne avrai 30 e vedremo poi il popolo greco che cosa vi dirà. Questo è quello che è successo. Perché c'è un problema strutturale, c'è un problema che, che attiene alla natura di questo capitalismo eh, finanziarizzato. C'è un problema da, dal, dal, dagli accordi di Bretton Woods, c'è un problema sulla moneta. Qua, quanta parte del dibattito in Europa è sull'euro? Ma vorrei dire, io penso che l'euro sia una punta di diamante della, della liberalizzazione di tutto, no? cioè delle, delle politiche neoliberiste. Ma. Bisogna anche sapere che fino a Bretton Woods le monete potevano eh, valutarsi e svalutarsi molto limitatamente fra di loro e che dalla sera alla mattina c'è stato il, il libero mercato. E la, e la lira eh, in 15 anni eh, valeva un terzo di quello che valeva 15 anni prima. Dal 71 al all'85... Da 623 lire è andata a 1900 e non so quanto, che per un paese che deve comprare tutta la materia energetica in dollari è stato un grande incentivo alla deindustrializzazione. E allora quelli che dicono, ah beh, noi usciamo dall'euro e ricu recuperiamo la sovranità, non c'è quella sovranità e non ce l'hanno neanche i paesi che non stanno nell'euro, come si è visto in America Latina, no? Allora io purtroppo a questa domanda rispondo con questa nota di pessimismo, lo faccio anche un po' apposta perché secondo me i dati strutturali che non sono colpa di questo, di quell'altra scelta politica che le singole forze hanno fatto, eh, non sono i responsabili delle nostre sconfitte, c'è una responsabilità che sta nei, nei fatti, nella potenza del nostro nemico che è riuscito a fare quello che ha fatto anche introducendo il pensiero unico, anche introducendo un'egemonia totale, individualista e competitiva su tutto. E Quindi spero che qualcuno cominci a capirlo, eh, che, che si cominci, cioè molta gente l'ha già capito, ma che si, com si cominci a capire che bisogna, come diceva, non mi ricordo più chi, non ha importanza, che quando tutto è perduto bisogna serenamente ricominciare da capo. E ricominciare da capo significa dalle lotte, dal conflitto sociale e nella fattispecie anche dal conflitto ambientale, dal conflitto contro il patriarcato. Queste lotte possono aggredire il nemico in una fase di crisi come questa e preparare la possibilità che ci si possa rimettere a parlare con la gente, essendo capiti e non con, essendo visti come dei marziani che parlano di cose che non capiscono. Grazie Ramon, la situazione era di Gramsci. E... Sì, sì. <ride> Però, no, io Però non devo dire, dire che... eh, no. condivido, la... cioè, condivido senz'altro la tua idea che insomma, la gestione europea è una questione abbastanza risolta per la sinistra e le differenze nazionali contano poco se non siamo capaci di, di costruire un'opposizione a quel livello, tant'è che insomma noi come Transform. E ci stiamo impegnando da sempre a, a provare diciamo a, eh, a sono... introdurre questo punto di vista e siamo sono contento che anche tu condividi questa opzione necessaria per la sinistra in Italia ma a livello continentale. Chiedo a Roberto adesso Musacchio se anche lui aprendo il microfono può parlare Eh, un po'... e apri i micro l'ho aperto, aperto ecco, io il ecco. no, adesso diciamo che Ramon ci ha portato precisamente dove pensavamo di dover arrivare ora io sono molto convinto che la dinamica sia quella che lui diceva con questa frase quando ci sarà lo sciopero generale europeo ci avremo l'avvio di un'altra Europa insomma ecco, la domanda che faccio è se questa cosa può essere accompagnata politicamente con un diverso livello della soggettività politica insomma eh, adesso Morea lo, lo poneva insomma come nostra fissazione questa storia eh, che agisca un partito con la dimensione europea in, in quanto tale non semplicemente come coordinamento dei partiti Vada, io ho fatto eh, il parlamentare eh, a livello europeo come sai a me è capitato qualche volta di interfacciare l'iniziativa parlamentare anche con i movimenti molto sulla difensiva però faccio due esempi uno la direttiva Bolkestein e l'altro è la questione della direttiva orario e in entrambi i casi abbiamo avuto anche la direttiva che sostanzialmente generalizzava all'Europa la liberalizzazione degli orari l'opting out sul modello inglese in entrambi i casi in interfaccia con i, con i movimenti sindacali ci sono stati anche con manifestazioni anche europee di una certa mh, rilevanza insomma eh, faccio questi esempi e non quelli del social forum ma è perché quella ha una dimensione un po' più mh, diversa più valoriale naturalmente strutturale anche quella ma per stare un po' all'esempio che dicevi te allora mi sono molto chiesto in questa fase se appunto di fronte eh, alla pandemia eh, battaglie tipo quella di garantire il vaccino a tutti e togliere le, le, i brevetti contemporaneamente una battaglia su eh, questa storia del, dei piani di rinascenza eh, che rischiano di essere una sostanziale ristrutturazione capitalistica fatta paese per paese ma con delle linee guida europee eh, eh, sarebbe possibile avere invece un soggetto politico europeo che in qualche modo eh, riesce invece ad operare in quanto tale insomma a, a, come si può dire a, a, a, a mettere insieme a creare una contemporaneità sui momenti alti. Noi abbiamo avuto un momento alto in Italia e poi la sconfitta, un momento alto in Grecia e poi la sconfitta, un momento alto in Spagna e poi in Germania e invece provare a mettere insieme momenti alti e anche eh, a reagire ai momenti eh, difensivi. Anche su uno scenario più largo, ecco questa è una cosa che non ti avevo detto prima quando abbiamo chiacchierato. Io penso che c'è anche una novità, cioè di avere una... Eh, sinistra socialista negli Stati Uniti, che forse non c'era mai stata. Eh, penso, per esempio, alla battaglia sui ricchi, sulla ricchezza, eh, che potrebbe anche essere un'interfaccia eh, fatta con gli Stati Uniti. In questo momento, Sanders si sta battendo per questo eh, eh, People Act, questa legge per il popolo. Eh, C'è qualche riflessione anche a sinistra sulla vicenda dell'Afghanistan. Qui sembriamo quasi orfani della guerra in Italia, eh, quando la guerra era sbagliata, e naturalmente è finita in come non è finita e le spese le fanno quelli lì ecco, ecco questa un po' diciamo questa soggettività si può fare anche senza quel movimento che è lo sciopero generale che la crea o al contrario possono interfacciarsi eh, io penso che lo sciopero generale che la crea come presupposto indispensabile e che poi ci sia necessaria eh, ci sia la necessità di quella soggettività di cui hai parlato che come sai io quello che tu hai detto lo condivido al 100%. Però se le forze della sinistra alternativa in Europa non capiscono che bisogna ripartire dalla ricostruzione dei legami sociali e che questi legami sociali, che non sono solo politici e sindacali, eh, che sono proprio sociali in, immediatamente e che devono avere anche una dimensione sovranazionale, se non si capisce questo, secondo me è difficile che poi la soggettività non ricada drammaticamente nelle tattiche elettoralistiche, nelle illusioni, negli abbagli, nella ricerca delle scorciatoie, cambiamo nome, eccetera. E non so se mi sono spiegato, perché io penso che questo, oramai credo che sia piuttosto evidente a, a occhio nudo per chi lo vuole vedere, farò un esempio per spiegarlo, che sembra che non c'entri niente, invece c'entra. quando nel casino che è successo in Catalogna con il movimento indipendentista, c'è stata una tornata elettorale, quella imposta dal governo spagnolo quando ha sciolto il Parlamento, commissariato tutto, eccetera. Il primo partito in Catalogna, con il 25%, eh, è diventato un partito di destra che era nato poco, pochi anni prima, che si chiama Ciutadans, che è nato qui in Catalogna. Ora c'è stato uno studioso, un professore universitario, che è la prima volta che io ho visto fare questo, e, e, e, e mi sembrerebbe una cosa da dover replicare dappertutto, ha studiato il flusso elettorale di questo partito eh, nei quartieri di Barcellona. Allora ha scoperto che nei quartieri più ricchi e nei quartieri più poveri, Cittadanza ha preso più dei, della media del, del suo partito, cioè il posto dove ha preso più voti. Quartieri più ricchi, quartieri più poveri. Qualcosa, per esempio, smentisce che il movimento indipendentista è fatto dai, dalla borghesia egoista catalana, perché nei quartieri ricchi i catalani ci stanno, soprattutto, ovviamente, non gli immigrati. Va bene, ma nei quartieri, parliamo di quartieri molto piccoli, eh, cioè molto ben identificati e con cose precise. Parliamo di una settantina di quartieri, sono sei distretti e settantina, 72-73 quartieri Barcellona. cosa ha fatto lui? ha incrociato i dati di quartieri identici dal punto di vista geografico cioè quartieri contigui sociale dal punto di vista del reddito e così via e ha scoperto che in alcuni cittadini prendeva il 13% e in altri prendeva il 28% come mai? sono quartieri identici uguali, precisi sputati perfino contigui territorialmente, li ha incrociati con che cosa? Quante associazioni eh, attive ci sono nel quartiere? E La matematica dice che più associazioni ci sono, di tutti i tipi, eh, politiche, che qui ce n'è tante, ma anche quelle che tengono in vita la cultura eh, catalana, quella delle feste popolari, quel, il comitato degli abitanti del quartiere che mette il naso su tutto e che deve sempre il comune trattare con i comitati. Insomma, più associazioni attive ci sono nei quartieri, meno voti per ciutadanci. Meno associazioni, più voti per ciutadanci. Allora, una persona minimamente di sinistra, cosa si pone di, propone di fare dove non ci sono di creare questi legami sociali, di creare questa struttura sociale, di metterla in collegamento con le altre, di farla vivere? Perché anche la lotta che perde cambia la gente, anche l'attività sociale che non c'entra con la politica né con le istituzioni, ma che si occupa per esempio di ambiente, si occupa per esempio di cultura, si occupa di questo e di quell'altro. Quella roba lì cambia la vita della gente, cambia il modo di pensare, cambia il modo di vedere le cose e la gente diventa un po' più difficile da imbrogliare con la demagogia e con le semplificazioni alla cittadinanza, no? alla destra. Eh, liberista eccetera questo è quello che dico io ma questo lo possiamo estendere anche a livello europeo ovviamente fate i debiti ragionamenti ma se non ci sono movimenti sociali di, a cui la gente appartiene sente di appartenere e che hanno un rapporto strutturale con i partiti e con le istituzioni quando si può avere la rappresentanza non si può pensare illudersi che eh, il problema venga sormontato Spero di essermi spiegato di non passare per un teorizzatore dell'autonomia del sociale, perché io sono contrario sia all'autonomia del sociale sia all'autonomia del politico. Grazie, grazie Ramon. No, sono condividendo con te anche questa esperienza, siamo consapevoli che l'associazionismo, ma i movimenti hanno una loro rilevanza e tuttavia, insomma, in Italia noi abbiamo avuto esperienza, né? abbiamo questa esperienza da Genova fino ad arrivare ai giorni nostri. con come anche per dire che il 30 ottobre faremo una grande manifestazione proprio promossa da Genova: quindi per rimettere in moto questo, questo attivismo, questa attività dei movimento sociale, anche un modo anche per rinvigorire eh, questa volontà e capacità di essere agenti diciamo, del, del, del contemporaneo. Poi devo dire che noi, quelli che siamo qui, abbiamo tutti un'età che abbiamo cominciato la nostra esperienza politica con le lotte, non è che l'abbiamo cominciata con noi, le elezioni, stella. no? Certo, no. Cioè, cioè. Cri e io facevamo delle lotte nel quartiere. Lo ricordi, no, Grigri? Io ho imparato più da quelle lotte lì che non a scuola, poi nel movimento studentesco. Assolutamente, sì, è vero. Bene, io intanto ti ringrazio di aver accettato questo no, nostro invito. Non e... so se ci sono altri commenti o volontà di intervenire da parte degli altri, no, sicuramente insomma noi siamo alla vigilia di elezioni amministrative anche a Roma e come dici tu, il livello delle città non è sganciabile, non è isolabile dal dalle dinamiche che investono insomma, i processi economici, politici a livello europeo, quindi condividiamo con te la necessità che ci sia dentro anche l'amministrazione, dentro i livelli di, di elezione locali, la capacità di lettura dei processi che necessariamente come ricordavi ha bisogno di avere quel livello di almeno europeo per capire che cosa succede ecco. noi viviamo anche una contraddizione che è quella che molte di quelle associazioni a cui fa riferimento tu poi subiscono un po un arretramento sul piano politico per avere un'interlocuzione istituzionale si adeguano. Eh sì. E quindi questa, questa è un'altra delle contraddizioni che dobbiamo mettere in campo e che eh aumenta, è... diciamo, se è possibile, la difficoltà, questo attiene posizione. anche ai sistemi elettorali, perché dove c'è il presidenzialismo, come in Italia c'è, nei comuni e nelle regioni, sì. è evidente che. Uno si alza, io voglio fare il sindaco, chi viene con me? <ride> e tutto è fondato su. su... Vabbè, lo sapete meglio di me. Sì. Va bene, intanto vi ringrazio ancora per accettare per, per, per il vostro stare. lavoro che è molto prezioso e molto meglio eh. di quello che posso fare io oggi. Assolutamente, no sei mio. una nostra no, no, sono allora, risorsa. Basta, sospendiamo la diretta perché questa parte non va bene. <ride> no, grazie, Ramon. Monna... E' eh. eh Sì, sì, sì, sì no, anche la mia era autoironia. No, no, mi, auto mi saluto come ci eh. si saluta qui. Saluti Repubblica. Sì, saluti Repubblica. Repubblica.